Uomini e donne News, il messaggio di Marta dopo l'eliminazione, arriva la frecciatina di Virginia. News Uomini e donne, perché Marta è stata eliminata? Tornerà a corteggiare Nicolò?. L'eliminazione di Marta Pasqualato a Uomini e donne ha lasciato tutti di stiucco. La corteggiatrice di Nicolò Brigante ha abbandonato il trono classico dopo che Gianni Sperti ha portato a galla una spiacevole segnalazione sul suo conto. L'opinionista di Maria De Filippi ha infatti rivelato che Marta avrebbe una storia clandestina con un compagno di università. La giovane si è difesa ribadendo che quel ragazzo è solo un amico, ma quando Nicolò ha chiesto di chiamare il collega di facoltà per sciogliere ogni dubbio la Pasqualato si è rifiutata. Questo ha portato Brigante a eliminare la studentessa di medicina dal programma, anche se con qualche difficoltà. Una volta terminata la registrazione, Marta è corsa a scrivere un messaggio su Instagram. Un messaggio che chiarisce, seppur in parte, la sua posizione e che sembra quasi presagire un ipotetico ritorno della Pasqualato a uomini e donne. Pazienta per un poco, le calunnie non vivono a lungo. La verità è figlia del tempo, tra non molto essa apparirà per vendicare i suoi torti ha scritto Marta Pasqualato in una storia di Instagram, riportando dunque un celebre aforisma del filosofo tedesco Kant. Dopo la registrazione di ieri, la bionda saprà farsi perdonare da Niccolò Brigante? Riuscirà a convincerlo che non ha alcun fidanzato segreto e che è interessata solo a lui?. Forse sì, visto che Nicolò è rimasto parecchio dispiaciuto dalla situazione, segno che cominciava a tenerci sul serio all'intraprendente Marta. Uomini e donne, Virginia contro Marta, lo scontro continua sui social network. Nel frattempo Virindia Staglum altra corteggiatrice di Nicolò Brigante e rivale della Pasqualato non ha perso tempo per lanciare una frecciatina a Marta in seguito a quanto accaduto. Per vedere la vera faccia di una persona devi solo aspettare che il tempo consumi la maschera che indossa ha scritto Virginia, soddisfatta di essersi liberata di Marta. Riuscirà ora a rubare del tutto il cuore di Nicolò?.